Devi credermi, ho visto qualcuno alla fine del corridoio. E lui pensa che qualcosa l'ha spinto giù dalle scale. E se fosse qualcosa di reale? Da queste mura fatiscenti, nell'oscurità ci sono segreti ovunque. Sei qui con me? Qualcuno di voi ha già capito Allora ragazzi, non ci crederete, ma ho deciso di fare una pazzia Ho deciso di ritornarci da sola E ho deciso di capire questa volta Cosa sia stato a toccare Alessandro Perché l'ha fatto e soprattutto chi Giannetta, o chiunque tu sia, chiunque abbia toccato Alessandro quella sera, sono venuta qui per capire chi è stato e perché l'ha fatto. Se sei qui ti chiedo di manifestarti. Io sono da sola e sono venuta qui per capire, con tutte le mie buone intenzioni. Quindi ti prego, io adesso entrerò nei sotterranei dove tu hai toccato Alessandro, ci scenderò da sola e vorrei da parte tua una risposta. Jeanette, sto arrivando, ti ricordi di me? Sono venuta qui con Cristian, Claudia e Alessandro. Siamo venuti qui e tu... Hai attaccato Alessandro. Voglio che fai la stessa cosa con me stasera. Vorrei che tu lo facessi con me, non farmi del male, ok? Però come è attaccato Alessandro, voglio che fai la stessa cosa con me stasera. Ok ragazzi, la sensazione non è bellissima, voglio, voglio una reazione. Voglio capire bene a lei cosa abbia provato quella sera. È stato per giorni a chiedersi eh, che cosa fosse successo e quando non riesci a trovare una spiegazione razionale a quello che stai vivendo, non riesci a mettere pace a te stesso. Vorrei proprio stasera riuscire a capire bene lui che cosa abbia vissuto appunto per poterlo aiutare a darsi una spiegazione. sei qui? vorrei solo capire Chi è stato quella sera a toccare Alessandro? Alessandro quella sera si è sentito tirare. Ora accenderò una scatoletta nera. Se ci sei... Vamos a verlo sono al buio completo ok ho acceso il k2 ma questa sera ho deciso di usare anche il mail che ha la stessa funzione del k2 ma in più può rilevare la temperatura ambientale ragazzi è appena passato qualcosa dietro di me Credo sia un animale. Ho appena sentito un rumore. Sei tu, Janet? farmelo capire venendo qui vicino provate ad avvicinarti a questo strumento che hai in mano si accenderanno delle lucine ragazzi io sento dei rumori Aspettate un attimo. La percezione dei colpi non era così nitida, ma fortunatamente la videocamera è riuscita a catturarli bene. Rivediamo la scena. Sento trascinare, poi sento dei colpi. Decido di andare a controllare. E nel momento in cui varco il passaggio per dare uno sguardo fuori, la videocamera cattura una voce maschile che sembra asserire al mio comando. Dice ok. Subito dopo sembra esserci un'anomalia visiva. Dietro di me, sulle scale, proprio davanti dove avevo posizionato la videocamera. Prima un orbs. Poi, seguendo la traiettoria, la forma cambia e con lei anche il movimento. Si tratta della solita ragnatela? O lo spirito di quella strana voce maschile ha voluto palesarsi davanti alla videocamera? A voi l'ultima parola. Ora puoi avvicinarti a questo strumento che ho in mano. Gerard, fatti vedere. Sei tu che fai questi rumori? Ragazzi, io sento dei colpi. Sei qui dentro? Janet, sei qui dentro? Illumina il K2 Ragazzi illumina il K2 Ora, come hai fatto prima, ritorna qui e illumina il K2 per favore, vuoi che vengo dall'altra parte? La temperatura segna 15 gradi e mezzo quasi. Andiamo. Voglio farvi vedere solo una cosa. Come vedo io in questo momento senza torcia. Sono completamente al buio. Andiamo. Jeanette, sto arrivando